Tullio, com'è stato ritrovarsi dopo tanto tempo? È stato un po' come ritrovarsi fra parenti, parenti io e Massimo, due fratelli in scena, ma parenti anche col pubblico che bene o male comunque ci conosce da tanti anni. Quindi venendoci a rivedere... È e come ritornare da, dagli anziani ormai, zii, nonni, fratelli che tanti anni fa hanno conosciuto. Voi siete amati sia in Italia ma anche dagli americani che vi seguono. Tutte le serate sono sold out, anzi invitiamo le persone, lo spettacolo è fino al 14 aprile qui a Roma ad accorrere e a prenotare il biglietto perché sta andando benissimo. Sì, eh, per fortuna sì, è stato così un po' da tutte le parti d'Italia, devo dire in maniera trasversale da Bolzano a a Palermo e quindi questa è una cosa che ci riempie ancora più di, di, di orgoglio e di soddisfazione. Grazie mille e buono spettacolo. Goodbye. Un ecco. grande onore per me a stare in compagnia di Massimo Lopez dopo 15 anni dopo 15 anni di nuovo insieme a Tullio Solengo, una coppia che ha fatto sì. innamorare il pubblico italiano che a gran voce voleva il vostro ritorno ed eccoci qui uno spettacolo che in tutta Italia ha avuto sold out lo stesso qui a Roma, infatti mi raccomando, lo spettacolo è fino al 14 aprile. Accorrete perché già tutte le date sono quasi piene. Ma com'è stato, esatto. Massimo, l'emozione di ritrovarsi? Ma è... una cosa straordinaria. Trovarsi, trovarsi, dopo, trovarsi dopo 15 anni sul palcoscenico e questo palcoscenico qui del Teatro Olimpico che ha. Che, ha fatto, che è nato con noi, diciamo il teatro olimpico l'abbiamo praticamente inventato col trio e quindi tornare dopo 15 anni insieme in questo, su questo palcoscenico è una cosa incredibile e sentire l'affetto, il calore, ma la gente piegata in due dalle risate questa è una cosa che è talmente appagante che è una vera e propria terapia sono passati 15 anni ma è come se non fosse passato il tempo c'è sempre quella, quella sintonia, quella magia tra voi c'è sempre magia ma c'è sempre una c'è amicizia fra noi poi abitiamo nello stesso condominio a roma quindi ci incontriamo ogni giorno e ci siamo sempre detti è una vita che ci, che ci vediamo ci incontriamo ci siamo sempre detti facciamo facciamo qualcosa insieme insomma più volte ci è capitato di fare cose insieme e finalmente abbiamo deciso di fare questo spettacolo dove veramente si ride tanto non solo gli italiani vi amano ma anche gli americani perché il blog è nato a new york con, sì. in collaborazione della federazione degli italiani in america quindi facciamo anche un saluto a tutti gli americani che vi amano e vi seguono sempre beh assolutamente poi io Senti, abbiamo detto americani è partita una bella sì. musichetta che, che ricorda. Io sono un frequentatore abbastanza assiduo. De, de, de degli Stati Uniti, sono andato con, anche con uno spettacolo, un tributo a Frank Sinatra organizzato dalla Stemal eh, di mio fratello e eh, produzione Alessandro Lopez e abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa a Miami all'epoca e, e insomma quindi ogni volta speriamo sempre di poter tornare e far divertire anche il pubblico americano, anche il pubblico italiano, il pubblico italiano in America ma il pubblico americano proprio perché quando abbiamo fatto lo spettacolo lì e il pubblico americano è rimasto molto, molto contento della performance e del, anche dei musicisti. Quindi forse ci vedremo prima o poi. Grazie mille, Un Massimo, Abbraccio a tutti voi. Mi raccomando, fino al 14 aprile venite a teatro con uno spettacolo meraviglioso. Grazie. Ancora grazie. Ciao.